Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze belle, buongiorno a tutti e a tutte! Come state? Spero bene! Allora, nuovo video vlog baracchericcio: come vi va? Spero tutto bene! Niente, allora, ehm, dovrei fare letto e sistemare la mia camera e aiutare a fare, eh, a reggiare la mia camera, perché eh, sono giorni che, non è che non lo faccio, lo faccio ma lo faccio contro voglia, dopo la verità. Quindi oggi voglio fare insieme a voi, sono più motivata e quindi lo voglio fare bene, non dico benissimo ma alla buona, diciamo, dai, alla buona. E niente, ora vi sistemo sul cavalletto perché sennò no dopo un po' mi fa male il braccio. E ci vediamo dopo, dai. Ok. Allora, stamattina ero. A, a parte tutto ho fatto colazione, ero. Non so, sto dicendo, vabbè. Ho fatto colazione stamattina, un po' tardino. Vabbè, ta tanto tardi non era. Comunque, nulla. A parte il, il letto che ho fatto poco fa, che avete visto la clip. Eh, che dire, niente, alla fine eh, sono riuscita a farmi il, il, il mio belletto e, e niente, a fare tutto ben fatto. Eh. Scusate un po' la mood casalinga e eh, più, mh, come dire, il nella mente. Sì, sono tutta struccata, questo lo so che l'avete visto, però non me ne può nemmeno tanto sono in casa, lo truccare ma cosa mi trucco a fare? mi potrei anche truccare però magari lo faccio in un altro video non in questo perché tanto qui vorrei sistemare un paio di cosine qui in casa mia cioè a casa perché così non posso stare e mi dà un po' ai nervi questa situazione che... un po' di polvere qua non c'è per niente perché ho pulito ieri però si dà il caso che almeno il letto me l'ho fatto, eh, i vetri sono tutti puliti perché li ho puliti ieri e eh, ora sto lasciando la finestra aperta non del tutto perché eh, vabbè eh, preferisco far prendere aria con la finestra, con le persone chiuse e nulla, quindi che dire, speriamo che allora aspettate un attimo le persiane non potete vedere sono sicure sì, a parte il cavalletto le persiane sono chiuse perché le ho tutte chiuse perché così almeno queste persiane non sono eh, troppo spalancate però almeno il vetro secondo che da dietro è tutto bagnato perché c'è la condensa quindi ho preferito di più ehm, lasciare il, le persiane chiuse e entrare aria in modo tale che si vogliono le finestre gli infissi dei vetri tutto lì punto ed eccomi qua allora dunque vi dicevo stamattina ho fatto colazione no ho preso un po di latte caffè e latte no caffè, che dicendo? prima ho preso un bel caffeuccio, <ride> come dice la classica vera aver adurso e chi se ne frega tanto per parlarvi un po per dirvi qualcosa e poi eh, caffè e latte, ho preso il mio pastiglione enorme, quello per il dente, perché da lì non si sfugge se non prendo quel cavolo di pastiglione non mi si sgonfia questa parte qua. Però non è uguale vuole sapere, non mi si sgonfia per niente sta roba. Io non lo so come devo fare, non mi si sgonfia questa parte della guancia destra, maledetta questa guancia. E infatti, quando dormo, devo dormire da questa parte a mo' di sarcofago. Perché non ne vuole sapere di sgonfiarsi, io non lo so cosa devo fare. Poi quando mi lavo la faccia non devo stringere troppo il viso perché sennò anche lì dolore da vedere le stelle, mi va i dettagli e quindi nulla. Devo stare attenta a un sacco di cose, quando mi lavo la faccia, i denti e quant'altro. Vabbè, non commento, <ride> già. E, quindi nulla avete visto il mio fatto e adesso voglio andare in cucina a vedere cosa c'è da fare ma non credo che ci sia nulla da fare almeno che quando come dire quando cucino mia non vado appresso a lei per modo di dire appresso lei si intende per dire a vedere un po' cosa, cosa cucina di buono e poi ve lo faccio vedere e in un secondo momento quando lei ha già impiattato il cibo dentro al, appunto il piatto quando ha fatto l'impiattamento. non so come spiegarve, spiegarvela al meglio perché ci teniamo a fare questa specie di videoblog diverso da tutti gli altri ragazzi perché sennò così, così i miei videoblog diventano monotoni e non mi piace quindi voglio farvi una cosa diversa vabbè, niente intanto controllo che le sono perché voglio evitare che... Mi dimentico di prendermi appunto la pastigliona, la prendo sia alle 11 di sera che alle 11 e mezza del mattino, aspettate un secondo, sono le 10 e 12 niente e ancora ce ne vuole alle 11 e mezza però eh, nel frattempo me la chiacchierò con voi cioè. niente intanto le mie unghie si sono belle sbiacchettate vedete anzi sono l'acqua, tanto a farsi stare con le, con le mani al mollo, tra skincare e lavare i piatti, ehm, mi, mi si è mangiato lo smalto, non so se capisce ma penso che si capisca abbastanza. Lo smalto, ve lo ribadisco, è questo qua, ve lo faccio rivedere, ed è questo della Ycon, ed un numero, colorazione, non lo vedete da qua, ok, 260, molto buono, mi piace ha una bella colorazione 10 mm di prodotto e um, come dire e niente cosa vi stavo dicendo? ah, colore melanzana lanzano, stavo già bloccando lì buonanotte al secchio si sì. con questo è coloro melanzana mi non lo so perché cosa mi è successo lo stavo bloccando, vabbè. E niente. Se si può mai, aspettate se qualcuno ha suonato ma non ho capito chi era, però vabbè, niente. Non capisco ma chi era, boh. Ecco perché mi avete visto un po' con un lapsus so strano perché non capivo che era, quindi ho detto ma ho chiamato da noi, ho andato giù perché avevo tre piani in casa nostra, tre appartamenti, e quindi mh, mi sembrava di sentire giù invece qua da noi, credo non lo so, non ho capito niente comunque perché non ci ho capito molto, comunque non importa, nulla. In questi giorni sto usando molto un profumo molto bello e buono, allora un attimo solo, che è questo qui della Anna Blu Marina, non so quante volte vi ho fatto vedere, Anna Blu Marina, il tappo è questo qua, il classico tappo che, che fa, come si può dire, che presenta questo profumo qua ed è molto buono. Aspettate un secondo. Niente, vabbè, questo è comunque, che il tappo, tappo sia di bucata, è molto buono, mi piace davvero tanto, è, è fantastico, è una cosa, guardate, il profumo, sì, mh, è che è buono, aspettatelo. Allora, comunque qua, tutto sommato alla fine era mio zio, aveva i dettagli. niente, e, non era nessuno di, di che, vabbè, mio zio era e quindi nulla non, non, non capivo chi era il, chi stava suonando al portone e quindi nulla un attimo di, di panico è stato so che me che non sapevo chi fosse niente allora dunque non lo so bene ancora cosa fare perché non ho ancora idea di cosa eh, mi venga in mente di fare sono già 13 minuti di video che registro e non so ancora cosa ho in mente di, di parlarvi. Boh. Tra l'altro vedo una luce piuttosto strana. Volevo registrare con una luce più, più bella. Però mm, volete o non volete? Mi sa che la luce fa veramente schifo. Boh. Aspettate un secondo. Ok, penso che così ci siamo perché veramente così altrimenti la luce è veramente una schifezza ora provo un po' a abbassarla perché altrimenti così ecco, vedete anche tutto il mio bel gonfiore in faccia tanto per incominciare e mi vedete anche tutta bella struccata però vabbè a dettagli allora eh, i colori che vedete dietro di me tutte le cose che vedete, che vedete dietro di me e non solo anche ehm, come dire le mie faccia, il mio outfit e tutto quanto è veritiero, ovvero i colori sono. Ho cercato di abbassare di più la luce perché sennò, no, così, non si capisce nulla di come sono i colori. E l'ho voluto fare più. Um, più nitido e più. non so come spiegarmi, insomma, che si veda più bene, si capisca meglio la... il video perché altrimenti, così, è tutto una schifezza. Io vedo nei miei video ultimamente, erano una perdonatemi il termine, una cacata unica <ride> quindi sto cercando di gestire di più il video e di, di capirsi bene quando io registro se si bene i colori anche la borsa, tutto quanto vabbè. insomma, in generale perché sennò così veramente non si capisce nulla perché negli ultimi video che io registravo non era al massimo la luce era troppo, troppo alta quindi capite bene che se non registro con una luce non troppo sparata, eh, con una luce meno sparata, voglio dire, e, e um, i colori che fanno veramente pietà, che, che tiene scampi liberi, quindi sto cercando di dare una, di più un'aggiustata eh, un alle luci, perché io di luci non ne capisco niente, però sto cercando di capirci meglio qualcosa, io non so perché ma vedo storti, boh questa luce è storta non lo so perché aspettate un secondo ok ci dovrei essere bene e niente aspettate un secondo voglio vedere che le sono perché vi ho detto devo prendere le past la pastiglia per il dente ma voglio vedere che le sono sono le 10.30 niente vabbè ancora non allora sì non sto entrando in panico però Voglio capire bene quando devo prendere la medicina, cioè so l'ora esatta che devo prendere la pastiglia e quindi mi voglio... Mm, cioè, vorrei stare attenta all'orario giusto, ecco perché all'ora all delle 11.30, tutto lì, perché tra le 11.30 di, di, di notte e le 11.30 del mattino, sempre perché la pastiglia allora c'è cioè, da dire una cosa il medico di base mi ha prescritto questa pastiglia che adesso mi dico il nome perché non ricordo ahia mi sta facendo male ehm, ogni 12 ore c'è da prendere la pastiglia quindi ogni 12 ore non si sfugge devo prendere perché sennò non mi fa una mazza ecco perché e niente quindi eh, nulla ehm, tutto sommato adesso dentro non mi fa più male come prima, però, perché forse si sta sgonfiando, però eh, c'è il fatto che se non prendo questa pastiglia torna di nuovo da capo, a cominciare a fare sì, lo so, scusate gli uccellacci foto di sottofondo, cioè i gabbianacci sottofondo, i corvacci come chiamare noi, ma eh, ho la finestra aperta quindi si sente di tutto e di più, perdonatemi. E... e quindi nulla ragazze io spero che questo video vi sia piaciuto perché non finisce qua la clip ce ne altre e... io ci riesco a mettere l'opera a aiutare mia nonna e poi e... Se... se mi va anzi senza, anche senza mi va eh, provo a mettermi impiatta, all'impiattamento del cibo del mio pasto non so cosa cavolo cucinerò oggi però aspettate un attimo ah sì forse dell'insalata non lo so dello stracchino qualcosa di buono uscirà fuori non ne ho idea bisogna vedere se bisogna vedere se lo trovo lo stracchino non lo so e niente Quindi, ehm, per il momento, ve lo potete voglio vedere una cosa qua. Ah no, niente, mi sembra una cosa da farvi vedere. Ehm, cosa dirvi? Ah, devo ancora aprire i pennelli, che ne ho puliti, non so cosa sto aspettando. Allora, i pennelli sono qua, vedete? Tutti belli sozzi, che è una cosa impressionante. Però vabbè prima o poi li pulirò perché non posso tenerli così io odio i pennelli sporchi Vabbè, per questi qua sono i miei preferiti li uso a continuazione e quindi ho intenzione di dargli una bella lavata appena posso poi sto continuando vi dicevo ah sì allora questo um, profumo qui oddio mi stava scappando dalle mani aiuto <ride> già allora questo è ve l'ho detto che cos'è no non mi ricordo vabbè ve lo ridico è anna blumarina vedete che se ve lo metto in questa posizione eh, da questo lato la telecamera la fa vedere meglio cioè il telefonino e... nulla eh, si sì, stava scappando il tappo vabbè questo sa, di bucato ma ehm, nel senso che Um, tipo avete per esempio la l'amorbidente Marsiglia profumo di bucato ecco ha quel, quel sentore di fragranza così buonissimo vabbè adesso sta un po' meno di bucato però questo allora questo è il tappo vedete questo qua è il tappo che ha fumo di rosa però vabbè comunque a parte queste cose che non servono a nulla che vi sto dicendo un profumo delizioso ragazzi, molto buono e portabile per tutte le, tutte le generazioni secondo me almeno non c'è distinzione di, di, di persone ovvero tra um, come dirvi Adolescenti, vabbè, bambine no, bambine non credo, Evi, evitiamo però. Eh, adolescenti, signore, non so, qualsiasi persona voglia mettere questo profumo, per me è più che approvato perché a me piace. Vabbè, adesso ce ne vedete, questa sono levata perché lo sto consumando a morire, piace troppo. Mi dispiace, ma è troppo buono non lo metto spesso perché appunto costicchia però è buono forse l'ho pagato sui 23 24 euro non voglio dire una stupidata però penso di sì già ora lo rimetto a posto come faccio danni da e un altro profumo che sto utilizzando per uscire di casa che ai ai, ai mi sta finendo ed è Bom bom malizia, il primo bacio. Questo è bellissimo ragazza, la profumazione Mmm, sa di bibagolo, qualcosa di simile ragazze mia. Molto buono. E un'altra ancora, viva donna, viva donna, è un bellissimo profumo. Molto buono. Sì, questo ha il, corpo, il busto di una donna, il corpo, si sì, ciao. <ride> allora, questo ha il busto di una donna ed è... Top mi piace quindi ve lo consiglio se non volete spendere chissà quanti soldi adesso non vi ricordo quante perché è un regalo è stato un regalo questo però mi piace davvero tanto quindi è top poi, poi un altro è della perlier, ma è inutile farvelo vedere. Eh, sa di bucato perché anche quello è buono e profumato, sa di pulito, diciamo la verità, sa di pulito ed è top, mi piace e niente. Solo se compra la naso, ma forse qualcuno mi sta pensando, o qualcuno, come si dice qui in Sardegna, sa avere qualcuno che ha fame, quindi strano famito, come si dice qui in Sardegna, ovvero vuol dire che c'è ospite che ha fame, che sta venendo a mangiare, a mangiare vabbè, a perdere meglio. <ride> Già, e niente. E, sì, vabbè, ve lo faccio vedere lo stesso. Questo è il questo qua è la fresia. E qua non mi riesci a capire cosa c'è scritto. E l'eser di profumo. Fresia. Vabbè, per l'ier. Questo qua, eh, vedete. Oddio, adesso non si vede più. No. Ok, così si vede meglio. La fresia per l'ier. Vedete. Questo è un profumo... Al bacio, bellissimo! Troppo buono, adoro. Già, no. Adesso è troppo. Ok, va bene. Ogni tanto giusto la luminosità di questo video perché non so mai che mi spazza i colori. Quindi cerco di eh, attenuarmi alla luminosità del video perché non vorrei che mi spazzasse i colori. Già, cioè, non si vede una mazza. Quando faccio il video tutorial di trucco, quindi non comment E niente. Poi, poi, poi. Mi sto girando attorno a vedere cos'altro posso far vedere. Ma infatti non vi devo far vedere un bel niente. Eh, raga, mi sa che questo video termina qua perché è stimente troppo lungo. No, non ve lo guardate di sicuro, non lo so però voglio evitare che diventa troppo lungo quindi il video dell'impiattamento sarà un altro momento non so quando però vabbè. E, e niente ragazze allora se il video vi è, fa vi è piaciuto se vi è stato di compagnia tanto di cappello per voi ma anche per me eh, se vi ha tenuto compagnia a voi se eh, voi mi avete accompagnato, voi mi avete fatto compagnia e niente ragazzi mie quindi adesso io vi saluto perché dopo ne farò un altro video ma non così perché veramente mi faccio veramente pietà a me stessa non so a voi però eh, dopo questo video voglio registrare un video almeno non dico un trucco che sa di quelli proprio eh, appariscinti ma qualcosa che io non riesco che io almeno mi possa vedere meglio perché così veramente non mi piaccio no vuol dire, vabbè sei bella senza trucco sì davvero è, è bello anche vedessimi tanto senza trucco però io sinceramente non mi ci vedo se intanto guardo di là perché intanto, anzi è venuta mia nonna, quindi a vedere, ma come cavolo sta registrando senza trucco e ha ragione, mi devo truccare perché così io non ci posso vedere, quindi a dopo e aspettate un attimo che vedere, sono quasi, è ora quasi alle 11, di essere le 11, arrivano le 11 tra poco quindi alle 11:30 ve l'ho detto, lo so, vi sto facendo la testa tanta così con questa maledetta pastiglia, però è così. Niente, ciao, e appunto like, commento e soprattutto se vi piace questo canale, iscrivetevi, attivate la campanella e ciao, a presto un bacio, ciao.